ciao a tutti sono candida nel video di oggi voglio decorare insieme a voi una scatola in legno allora utilizzerò materiale stamperia nello specifico questa carta di riso con questa ballerina questo stencil con tutti i cerchi più o meno grandi e poi utilizzerò la modeling past bianca e questi colori che sono diciamo simili alle tonalità della carta di riso. Quindi eh, l'uva fragola, questo, questo viola, questo rosa scuro, eh, il grigio chiaro e questi due colori metallizzati. Che sono sempre un rosa e un grigio. E dunque, eh, io ho già colorato il eh, bordo della scatola in grigio perché in realtà, eh, visto che ho intenzione di fare una decorazione abbastanza elaborata qui sul coperchio, eh, il resto della scatola non, lo lascerò semplice per evitare che venga se no troppo, mi sembra un po' pacchiana, quindi voi potete tranquillamente dipingervela del colore che, che volete, vi ho risparmiato la procedura perché tanto è inutile farvi vedere come ho con l'acrilico grigio ho pitturato tutta la scatola. La cosa importante invece è che il coperchio che sarà quello che decorerò con la, sta, con la carta di riso l'ho praticamente pitturato con una mano di acrilico bianco. Questo perché Perché quando noi andiamo ad attaccare il, la carta di riso sul, sul legno praticamente è talmente sottile che prende un pochino il colore del... si, si intravede diciamo il colore che c'è sotto. Quindi, se noi abbiamo una base bianca sotto la nostra carta, verrà messo molto più in risalto il nostro disegno. Se invece lasciavo il color legno, sarebbe rimasto molto più giallastro e non mi piaceva l'idea. Quindi, quando, ma questa è una cosa da fare in generale, quando voi dovete attaccare una carta di viso su un supporto che non è perfettamente bianco, una mano di primer o comunque di acrilico bianco, è sempre meglio darla perché così non alterate il colore della carta. Quindi prima cosa da fare andare ad attaccare con la mix media glue di stamperia la mia carta di riso sul coperchio. Una volta incollata la carta di riso sul coperchio e una volta fatta asciugare completamente la mia carta vado a, eh, a passare dei particolari di questo stencil in, in dei punti un po strategici del, del, del mio coperchio. Utilizzo la modeling paste, questa spatola piccolina visto che devo fare solo dei, dei particolari e quindi non devo non devo riprodurre tanto tanto stencil, quindi vado a prendere la mia pasta e comincio qui a creare una parte qua sotto, così che diciamo che è l'area un po' più più vasta che ho a disposizione così. Poi vado a fare una parte qui, magari faccio i pallini leggermente più piccolini perché la parte è un pochino più piccola, se no rimane troppo troppo disegnata e non mi piace. Così. e poi vado ancora a fare una piccola porzione qui e direi ancora proprio un pochino qui così direi che che così può bastare vedete che ho fatto diciamo un pochino i quattro spigoli adesso sempre con la modella impasta cosa vado a fare? voglio creare il volume sul, sulla gonna quindi con la mia pasta vado così a creare del volume sulla gonna allora io faccio così prima metto la pasta anche così magari in maniera un pochino piatta in questo modo e poi con la mia spatola vado a creare un po di movimento in questo modo così la gonna sembrerà proprio in rilievo e l'effetto vedrete che una volta colorata viene bellissimo in questo modo qui così lo andiamo a fare solo qui sulla gonna fino al fondo chiaramente manteniamo il, il verso, del, del, ma tanto è facile perché c'è già un disegno sotto, no quindi non, non bisogna inventarsi nulla, diamo chiaramente alla gonna la forma con, con, con gli angoli che ci sono sul mio disegno, in questo modo, quindi vado a ricreare la gonna con della Modelling paste, vedete che l'effetto già è subito cambiato, Così facciamo anche bene i bordi, quindi questa tecnica immaginatela usata su qualsiasi tipo di carta di riso per mettere in rilievo dei particolari. Io ho già fatto delle altre cose, devo dire che l'effetto è sempre molto bello, così, mettiamo ancora un po' qui, chiaramente più volete dare volume e più modelling pass potete usare, però un consiglio vi consiglio di se volete dare un, un volume molto più importante vi consiglio di fare il primo strato di modeling pass, asciugare perfettamente e poi passare nuovamente sopra dell'altra modeling pass in questo modo avrete più volume perché se voi continuate a mettere modelli impasti in, in questo come in questo caso che è ancora morbida non riuscite a sovrapporre gli strati quindi fate asciugare quando è asciutta ne aggiungete altra quando avete raggiunto lo spessore che vi piace potete colorare io a questo punto direi che può bastare così chiaramente le parti dove abbiamo fatto lo stencil che con la modella impasta che è più, è più piatta si asciugano prima del, della modella impasta che abbiamo messo in rilievo sulla gonna quindi mentre diamo diamo il tempo ancora di asciugare meglio alla modella impasto sulla gonna vado ad occuparmi della parte di stencil che ho fatto con i miei cerchi quindi vado a mettere del grigio chiaro e poi con un pennello e eh, diciamo bagnando molto il pennello con l'acqua, vedete, in modo da, da avere una, un colore così molto chiaro, vado a colorare di grigio questa parte dove ci sono i cerchi. Adesso voi vedete una tinta un po' piatta, ma non preoccupatevi perché poi con le, le sfumature rosa scuro, dello stesso colore del dello sfondo vedrete come in un attimo verranno messi in risalto in risalto tutti i cerchi ma noi adesso andiamo a sporcare tutto con questo, con questo grigio molto chiaro col pennello molto bagnato così vedete in modo da non creare macchia coloriamo solo ma non creiamo delle macchie di grigio così e lo facciamo su tutte le parti dove abbiamo fatto lo stencil con i cerchi una volta finito di passare il grigio asciughiamo e andiamo a fare le sfumature ora con il colore uva fragola il pennello a scalpello acqua e colore andiamo a creare le sfumature che come ho già spiegato in altri video come si fa si bagna il pennello con l'acqua si lascia non bagnatissimo ma bagnato poi andiamo a bagnare la punta quella più lunga nel colore e poi si passa praticamente il pennello appoggiandolo tutto sulla parte che vogliamo sfumare vedete che la punta colorata lascia il colore e la parte dietro con l'acqua crea la sfumatura in questo modo con un po' di pazienza andiamo a creare le sfumature nelle parti più almeno nei, nei cerchi un po' più grandi per dare un po' di risalto al, al nostro disegno vedrete che cambierà completamente Questo è il risultato dopo aver sfumato un po' i cerchi, soprattutto vedete quelli più grandi, e aver passato la sfumatura anche intorno al mio coperchio. Avete visto come completamente cambia l'effetto di, di questo stencil. A me piace tantissimo con questo effetto così in rilievo, lo trovo, lo trovo molto bello. E fatto ciò, eh, abbiamo dato il tempo alla BODEL IN sulla gonna di asciugarsi, quindi andiamo a colorare il vestito della ballerina. Per fare questa operazione eh, utilizzo eh, questi due colori di stamperia, che sono dei colori metallizzati, esattamente l'argento e il color FICO. Ehm, praticamente utilizzo questi colori perché in questo modo la, la gonna risulterà molto più, molto più luminosa per fare ciò allora questi questi colori hanno la particolarità che hanno vedete dei beccucci così sottili perché si possono utilizzare come dei semplici acrilici mettendoli in un piatto e poi con l'acqua diluendoli un pochino e, e colorando oppure si possono eh, utilizzare direttamente con il pennellino per, per fare delle decorazioni in rilievo o per usarli come preferite allora io in questo caso farò così metterò direttamente il colore sulla mia gonna in questo modo creerò tipo delle strisce così sempre seguendo chiaramente un po' l'orientamento e poi con un pennello leggermente bagnato vado a spandere un po' il colore, in questo modo, così, così in dei punti il colore rimane un pochino più, un pochino più forte, più scuro, mentre in altri mi rimarrà leggermente più diluito, per dare un pochino di movimento anche col colore, in questo modo. Poi dove vogliamo andiamo ad accentuare ancora con direttamente il colore sul, sulla modell'impasto in modo da renderla più o meno scura a secondo di come ci piace. Così. Vado a mettere ancora un po' di grigio in alcuni punti. questo colore poi contro luce sarà molto luminoso spero di farvelo vedere poi mettendo la scatola sotto, sotto la telecamera ma l'effetto vi assicuro che è bellissimo e adesso vado a, ad aggiungere questo rosa come vedete è decisamente più, più brillante del grigio quindi lo mettiamo in, solo in certi punti così tanto poi si mescola pure con il colore che c'è sotto in questo modo qui questo non è ancora asciutto però l'effetto che rimane sulla gonna non so spero si veda bene il metallizzato dei colori perché a questo punto la gonna è veramente luminosa adesso nello stesso modo in cui ho fatto le sfumature sul contorno della scatola e sui cerchi con il colore ombra vado a fare le sfumature intorno alla ballerina in modo da eh, farla risaltare ancora di più sul coperchio. Ne metterò, farò delle ombre molto leggere in modo che non, che non vadano a, a, a pasticciarvi troppo il coperchio che, come vi avevo anticipato, rimaneva abbastanza elaborato. Per decorare un pochino le parti che sono rimaste un po' più vuote, quindi queste, voglio utilizzare questo timbro con delle scritte, il mio un colore grigio, il Big Pen Brush Fabric Castle che uso spesso per, per fare anche i miei timbri, pennarelli che poi una volta asciutti diventano indelebili, quindi vado a passare il mio pennarello e poi in maniera molto molto delicata perché non mi deve coprire il così, ecco vado a creare delle scritte in questo modo vedete che giusto per aggiungere ancora un pochino di ancora qui ecco aggiungo ancora un po' di scritta qui così e magari un po' qui al centro, oh mamma mia, qui al centro così, ecco, direi che così può bastare, così abbiamo reso un pochino più uniforme il nostro contorno. E poi come ultimissimissima cosa prima di dichiarare definito il mio coperchio voglio utilizzare l'argento che vi dicevo prima direttamente con il beccuccio per creare dei piccoli giochi di movimenti intorno alla mia figura che potrebbero essere delle cose di questo tipo adesso facciamo uscire il colore in maniera uniforme così e vado a creare Dei piccoli movimenti in questo modo ecco, una volta asciutti daranno luminosità alla scatola perché l'effetto è metallizzato e hanno ancora arricchito un pochino in più il tutto ora vi faccio vedere i particolari del lavoro praticamente finito devono solo asciugare le ultime cose che ho inserito ma questo è quanto perché ho terminato e come vi avevo detto all'inizio, non so se voi siete d'accordo, ma visto che eh, appunto sapevo che il coperchio sarebbe venuto diciamo molto, molto lavorato e, e appariscente ho preferito fare semplicemente grigio il contorno perché mi sembra che rimanga il tutto un pochino più fine ma ognuno è poi libero di, di invece gestire il resto della scatola come come vuole a me piaceva l'idea di farlo così anche il video di oggi è terminato come dico sempre se avete dubbi o domande da porvi eh, scrivetemi e cercherò di rispondere a tutti più in fretta possibile Oppure se vi fa piacere lasciatemi semplicemente un like o un commento per farvi sapere se delle lavorazioni di questo tipo vi piacciono anche da vedere spiegate nei, nei prossimi video. Se è la prima volta che seguite il mio canale vi è piaciuto vi chiedo di iscrivervi, invece un grazie a tutte le persone che ormai mi seguono con affetto. Detto questo non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!